Buongiorno a tutti, ben siete molti a dimostrazione dell'importanza dell del, del tema e dell'attualità del tema. Vedo un panel particolarmente ricco. E, mh, è importante che si approfondiscano questi temi, soprattutto in un momento in cui la nostra scuola sta si sta attrezzando ancora di più per l'utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica parlare di trasparenza, accessibilità, sicurezza nell'utilizzo della rete è fondamentale perché spesso siamo noi stessi che trascuriamo queste misure, misure di sicurezza l'approfondimento poi è particolarmente importante perché ci consente di mettere in gioco e, e soprattutto testare le nostre capacità di utilizzo di questi sistemi. E, mh, ho visto nel, nel percorso di, di approfondimento di, questi, di questo tema, che ormai è da, da qualche tempo che si realizza, come sempre con grande attenzione i dirigenti scolastici e i docenti abbiano seguito e approfondito queste, questa tematica poi c'è un aspetto che non va trascurato e che è il, è il collettore è, è la, lo zoccolo duro lo scenario di fondo della nostra attività quando mettiamo i nostri ragazzi davanti a un computer voi sapete meglio di me che sono incredibilmente abili sono Capaci di utilizzarli in un modo che a volte per noi assume qualche problema Voi avete visto come sono rapidi nel risolvere i problemi Quando sono di fronte a un, a un computer so, Mettiamo davanti a un gioco Giochi che ormai, più che giochi, sono veramente dei percorsi incredibilmente approfonditi no? di, Sono dei maghi quelli che li hanno organizzati pensate ai nostri ragazzi con quale rapidità risolvono il problema per quando si trovano di fronte a una difficoltà o per passare da una, da una difficoltà all'altra da una stanza all'altra per loro è questione di secondi per noi invece è questione di minuti se ci riusciamo poi a risolvere il problema a dimostrazione di come noi dobbiamo offrire loro una possibilità di essere autorevoli, cioè diventiamo autorevoli nel momento in cui ci confrontiamo sull'utilizzo dei computer con i nostri ragazzi, quando diamo loro una, eh, un approfondimento e soprattutto una sorta di riconoscimento delle nostre capacità, che non sono soltanto di rapidità, gli dobbiamo dare un valore aggiunto e farli partecipare diventare parte di quel loro sistema ormai. Non possiamo più parlare di nativi digitali, ma è un discorso antico quello del nativo digitale, sono andati oltre, fa parte del loro DNA. per essere veramente in una società, è una scuola che è lo specchio della società in dei tempi, in una scuola al passo con la società, non solo conoscere queste strutture, questi sistemi, ma soprattutto renderli sicuri per noi, ma soprattutto per loro. <coughs> Grazie. Per questa vostra partecipazione così numerosa, questo è un tema in generale sull'utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica, su cui il nostro impegno, e quando, parlo di, quando dico nostro non parlo col plurale di maestà che non mi appartiene, ma di tutti noi, è un impegno prioritario. Grazie, e buona giornata, sicuramente proficua. Buona giornata.